Passo d'uomo vuol dire una misura, un senso no? del, del, del camminare, avere la pretesa di misurare la propria esistenza con, con, con la propria natura umana e non con il passo del superuomo o col passo dell'animale, quindi rivendicare la dignità di una misura. Ma, eh, ma vuol dire anche passo, vuol dire anche passaggio. Quindi è un passaggio, io sto passando in questo libro, ma io non mi fermo in questo libro.